Ragazzi, mi ha scritto Boxy Boo! Basta, glielo scritto perché non ne posso più di loro. Non mi lasciano mai stare. Niente, non ti libererai mai di noi, Duni. Se ora rispondimi oppure la maledizione ti colpirà, certo. Boxy? Ma sei tu? Cosa stai facendo? Perché mi stai intimando queste cose brutte? Ti mangio a colazione Io non sono il tuo cibo, spiegami meglio che cos'è che vuoi Ti voglio solo vedere un filmato di quello che succederà se tu non ascolterai ciò che io dico <ride> E quale sarebbe questo video? Sentiamo Io mando in chat su Instagram, ma intanto... Devi scappare da Babbo Natale Foxy Twinted di The Christmas Man Guarda che io non credo che lui sia Babbo Natale Io credo che lui sia un ciarlatano Anzi un'entità maligna che vuole spacciarsi per Babbo Natale by... è Oh mio Dio come ha cercato di ucciderti Foxy Infatti, ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate like Per essere protetti da tutte queste entità maligne Che girano per il Natale Che non capisco cosa sta succedendo Ma sta succedendo Va bene, Boxy. ascolterò quello che mi dirai Grazie, ciao, ci sentiamo Lui intendeva proprio questo Ok, mi ha mandato la cosa, clicchiamo qui Boxy mi ha mandato il video di questo canale Oh mio Dio, eravamo tipo nel parcheggio Allora, a parte che... Cioè, il protagonista dovrebbe essere questo uomo. ma mi sembra già il mostro, scusate. Vabbè, insomma, stava riordinando per il primo turno del suo lavoro, praticamente lui era al college, doveva però fare un lavoro in più. Erano le tre di notte, alle tre di notte sappiamo sempre che succede il peggio, ma proprio il peggio. Oh madonna, signora, lei ha, ha un'infezione agli occhi, cioè non so. È molto brutta, cioè, io le consiglio di andare all'ospedale. Insomma, se n'è uscita... A caso non è successo niente però la signora era un attimo strana Lui ovviamente era terrorizzato perché cioè avete visto che occhioni grossi che aveva Cioè quella eh, secondo me non stava bene Oppure era un mostro Forse era boxy boo che si stava trasformando Oh no di nuovo la stessa donna Però adesso è uno zombie ancora peggio È rientrata la notte dopo praticamente mi sta dicendo E gli ha chiesto salve potrei aiutarla con qualcosa Ma lei era tipo mm, Cioè, A me non interessa io sono una Karen chiaro? Non so, sapete le, chi sono le karen ma sono quelle che tipo urlano tipo nei negozi perché sono pazze un pochino Sono persone vere Lei dice si fermi qua non può andare avanti Non ho capito E dice che, che, che vuole prendere la sua anima in poche parole <ride> Mi scusi? Lei tipo mi scusi? Ecco se ne vada Vabbè questi sono i clienti che entrano che comprano le cose che poi dopo se ne vanno Ma la cosa strana era proprio quella signora no? Cioè nel senso non è che capita sempre a, a, ad avere clienti del genere no? inoltre È tardi e sempre alle tre di notte la signora entra Questa volta ancora peggio del, degli altri due giorni io non so come è possibile ma la signora cioè ha qualche problema no probabilmente uno zombie perché vedete qua cioè non lo so raga ma cioè, non saprei proprio attribuire qualche cosa a lei perché non ho mai visto una cosa del genere dice ehi hey, ti vuoi aiuto per caso perché era preoccupato il cliente cioè il signore e lei dice aiutami e si mette a piangere Ha preso il telefono Ha chiamato il 911 Ed era sparita Ovviamente lui lo dice al capo Il capo gli dice ma sei stupido Cioè ma cosa stai dicendo Ah ha detto che va a vedere le, le videoregistrazioni E nel caso contattare le autorità la vedono nel coso, ne, ne, nelle videocamere, nelle registrazioni Ah, si stava grattando così, ma cosa fa? Non lo che fa? Dice che ha avuto uno stato psicotico, ma come? Ma è diventata una storia di psichiatria, non è, non è, questa qua non è più mostro Ok, quello che vedete qua, la signora praticamente, alla fine scopriamo che se l'è fatta lei da solo Praticamente, ci ha raccontata una storia che ha, ha avuto uno stato psicotico, una parola strana per dire che praticamente era mezza impazzita e quindi doveva letteralmente andare da un medico capite raga, cioè nel senso però perché mi ha mandato bookboxy boom mi ha mandato sta roba, se volete seguirmi su instagram cercate dunisplace se mi trovate storia molto paurosa